Ragazzi qui è FortoGamer che parla, benvenuti in un video leggermente diverso dal solito ragazzi Infatti oggi non faremo una partita né una live ragazzi ma bensì voglio fare una reaction alle migliori clip che ninja abbia mai fatto Almeno comunque parlo del ninja di un anno fa, il vecchio ninja ok? Quindi non vedremo clip recenti Mi andava di farlo ragazzi quindi ho deciso di cambiare leggermente format di video almeno per questa volta Mi raccomando se video di questo tipo vi possono piacere vi ricordo di lasciare un like qui in basso e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Fatemi sapere, ragazzi, se questi video vi possono piacere. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, ragazzi, io direi di partire quindi col video. Ok, ragazzi, quindi io sto per mettere un video dei fo Ninja Fortnite Best Moments, che però risalgono un anno fa. Io questa clip forse già ho capito qual è, perché vedo un fucile di precisione in mano a ninja, però voglio vederla bene. Mettiamo quindi le cuffie, ok, andiamo. Sì, ragazzi, credo di sapere che, che clip è. Credo di sapere che clip sia, però Però voglio essere sicuro Sì, sì ragazzi, è lei, è lei, questa me la ricordo, ok Questa era la modalità che c'era solo cecchini ai tempi E raga, quanto è bella Tilted, mamma mia ragazzi, ve lo ricordate? Il nostro palazzo, troppo figo Ok, vediamo ninja che fa, un HP ragazzi e ha un team addosso È veramente una situazione difficilissima Qui con, la... con le conoscenze odierne ragazzi proverei... Semplicemente a farmi il giro Per eliminarli Ma guardello invece cosa fa Sa che stanno curando Quindi elimina due nemici Con un doppio headshot oh E fa un edit Elimina il quarto ragazzi Madonna raga, Troppo bella sta clip Me la ricordo come se fosse ieri Fu una delle più belle che Cioè è la più... una delle più belle che ho mai visto di ninja questa Ma io questa Qui invece ha uno scar Un fucile a pompa Un fucile di precisione Sta bene a livello di pozze E... E eh beh, capita anche questo Ninja, cosa sta facendo? Ninja, dove vai? Cosa sta facendo? Qui vediamo invece quest'altra clip Ah, un vampa, un assalto, un fucile di precisione, un paio di cure Si è fatto un po' colpire Bellissimo Bellissima kill con vampa, devo dire che ha seccato quasi tutti i proiettili C'è un altro tizio sotto? Sì, ah, ok, sta arrivando Sì, sì, ecco, ce l'ha Sblocca io Dude, qualcuno ricorda No, ragazzi, ragazzi, ragazzi Raga Ha piazzato il muro E poi gli ha elevato il proiettile Ragazzi Scusatemi No Scusatemi Io devo metterlo più lento Perché questa cosa non l'ho capita bene Manco io Infatti lui ha detto ragazzi registratelo perché Lui Piazza il muro Il muro è piazzato E viene lanciato a terra ragazzi Ragazzi, ma vi rendete conto? Oddio, inquietante. Eh, infatti, lui ha detto: Io vorrei mostrare a tutti quanto questo gioco può migliorare. Effettivamente, sì, questo è uno schifo che non mi pare accada più. E cavolo, sentire queste cose, raga, fa un po' venire la pelle logica da parte ninja. Ah, c'è un tizio lì. C'è un noob, ragazzi. Lui ha praticamente 17 kill. Voleva dare la giacca al nemico. Oh, raga, spara! Attenzione, non, è incazzatissimo! Il, il no skin. Ma cosa sta facendo, ragazzi? Non, non comprendo, mi <ride> sta portando la jug, ragazzi. Che troll assurdo. Ma cosa sta facendo? Eh, vabbè, passa. Drink the jug, ragazzi, man. ma è bello vedere questo vecchio Fortnite. Dove incontravi ancora sta gente. Erano possibili ancora questi troll. Pensa che è stagione 3, 2. Non ho idea ragazzi Mamma mia che ben ricordi Cosa sta facendo? No ragazzi lo piccone Il piccone faceva ancora 10 di danno Regà Inquietante Cosa sta facendo? Vabbè Victory Royale, ragazzi, ancora la versione vecchia dove non rallentava. Ok, ragazzi, ha detto ah, che è a 15 kill. ha ah, scar, fucile a pompa, fucile di precisione lancia granate. Ninja utilizzava molto il fucile di precisione bolt. Il bolt action ai tempi. A parte che mi pare fosse l'unico fucile di precisione possibile. A quei tempi. Io forse questa clip la ricordo, ragazzi. Se la ricordo. Ne vedremo delle belle. eh. Ne vedremo delle belle. Vediamo che fa. Allora lui piazza la. Me la ricordavo. Me la ricordavo me la ricordavo no la no, devo rivedere ragazzi me la ricordavo me la ricordavo no si bugga non si sa in che cosa ragazzi forse l'ho giodata dell'albero e cade madonna raga che rippa. che rippa. 15 kill eh che tempi erano molto buone vabbè ma era l'albero quanto era OP ragazzi 135 headshot Mi. ME, MA out COSA! GRUPMI un cavolo, bro! I What Metto il metallo a terra, utilizza il metallo per costruire il muro e comincia a fare. Ma perché utilizzo il metallo? Il mio cervello sta andando in pappa e poi cade su una trappola e poi si incazza, raga, comincia a squelare allora io Ninja lo amo, sul serio, veramente, è uno dei miei streamer preferiti. Ripeto, per intrattenimento, secondo me è il migliore, assolutamente, non, non si discute. Vediamo... Ah, stava la finestra, ok, bella, raga, questa no, è una bellissima cecchinata No, raga, non ne fa un'altra, vi prego, non ne può fare un'altra di fila. Questo col semi-automatico, ok, sta sfondando, no, raga, se allora la fa, la fa, la fa. No, no, la fa, ok, mi aspettavo la facesse, va bene. Vediamo invece uh, oh God, <ride> È stato bellissimo che ha abbassato exactly, la testa Lo faccio exactly. anch'io È divertente Ah, ok, no, era divertente perché okay, appunto anche lui abbassava la testa Perché okay, stava dicendo Ah, ok, sta lì Sì, sì, sta dietro il muro, ragazzi, sulla montagnella Vediamo che fa Bello, bello questa per esempio già ora ragazzi, questa click ha fatto non è eccezionale Perché l'edit con lo sparo dopo di fucili precisione lo fanno ormai quasi tutti Però ai tempi raga era qualcosa di folle, credetemi Io sono un OG di, di forte, niente questa cosa ai tempi spaccava di brutto Vediamo qui che fa, ok non l'ha hittata Che tiene? Due fucili di precisione? Sì è sempre la modalità di fucili di precisione quella che abbiamo visto nella prima clip. Infatti lo stanno massacrando ragazzi Bella bella, Oh, raga ma la revolver che faceva 150, è inquietante. Sta risalendo qualcun altro. Mamma mia, ragazzi. Ma do, che mira, ragazzi. Sembra che c'ha lei in Lamebot. Inquietante, ma do, bella ben ninja. Vabbè, ragazzi. Ah, no, qua ha bestemmiato. Ah, Va bene, 142, bellissima questa. La prima kill trap. Erano i primi. La non funziona, No, ragazzi. Era la kill finale. Lui prova a trappare il nemico. Non so perché la trappola non parte E il nemico si butta giù. Lui aveva 27 kill. Poteva fare 28 kill. Guardate la sua faccia, Ragazzi, Ok. Ok, qui invece è partita normale. Credo sia in duo. Sì, almeno in duo è. Bella. Ok, ok. Bella, 27! Ah, ah raga quando urla così mi, mi, mi casava troppo. Ah, bitches. In pratica ha detto, vabbè, aveva fatto il record di PC E diceva, è così che noi lo facciamo, ragazzi Mi faceva gasare troppo Infatti, let's fucking go Che ho poi aggiunto Babe L'ho preso comunque da lui Perché mi era troppo bello, ragazzi Mi gasava un sacco <ride> GG, GG, ragazzi, 27 non kill, mamma 41. mia okay, Vediamo Ah, qua era il rocket riding ai tempi Cioè, il fatto che tu potessi surfare, insomma, sul, sul razzo Vediamo che fa Oh, no, no Madonna Okay, bella, primo secondo. Sì. Mamma mia, ragazzi. Non è stato tanto per i nemici oh. che ha eliminato, perché sono stati semplici da eliminare. Ma è per il salvataggio che ha fatto. Vediamo invece questa. Oh. Oh. cavolo, raga. Madonna. Oh. No. <ride> questa, raga, me la ricordo. Quedate Quedate raga. No, c'è te che urla sotto. Invece qui, ragazzi. What vediamo ninja che si so fa. A 11 kill. Ok, vabbè sto prendendo in giro due tipi Cioè sto prendendo due in giro, uno lo fa ballare, lo elimina Ok Ragazzi Ragazzi Ragazzi, ragazzi. No! Sapevo che sarebbe venuta così Ha trollato troppo e poi le ha sbagliate Ha smirato troppo dai Aspire, Vediamo Vabbè, semplicemente dice Sto arrivando col mio glider, è bello figo E sto il tizio lì che si sta facendo le bende Lo fa ballare, ok? Lo mette di trap, eh? Cioè lo trappa? No, credo scappi ragazzi, credo Ok, no Ok, ragazzi in pratica, ripeto, questa non è una bellissima kill trap, però ai tempi era figo trappare, cioè non lo faceva quasi nessuno Ok, wow, tre persone! 200... cosa? Cosa? La double pump, ragazzi, madonna, la double pump, la double pump Guardate, regà! <ride> ha detto la miglior cosa, che io preferisco, cioè la cosa più bella della double pump. E quanto è bilanciata? And how much skill it takes, e quanta skill necessita per essere utilizzata? Questa era bella, ragazzi. Queste sono onesti. Vediamo. C'è un nemico sopra, ragazzi, se lo fa cadere veramente. Godo troppo, ma -oh, Che soddisfazione. Bella, raga, questa. Bella. Questa è veramente figa. Ok gg per te ninja Ragazzi quindi il video di oggi si conclude qui Mi raccomando vi ricordo che se vi è piaciuto Vi dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina Per non perdervi nuovi video così Ragazzi fatemi sapere se volete che io faccia Reaction anche a altri clip di altri Importanti streamer o comunque pro player Di fortnite Intanto ragazzi vi saluto vi ricordo magari anche di seguirmi Sul mio profilo instagram che si chiama Porto c'è il link in descrizione E di mettere sempre il codice creatore Porto, Ragazzi lo potete vedere in basso Non so se c'è ancora comunque tutto scritto piccolo Porto nel negozio mi raccomando E ragazzi ci becchiamo alla prossima Ciao